Ricky King per aver visto oggi in questo nuovo video Quest'oggi vi oh, stavo vedendo un po' di Diciamo serie tv su Netflix no? Perché non fare un video dove vi consiglio delle serie tv? Prima serie tv che vi consiglio Un bot, cioè che vi consiglio che sto aspettando la terza Stagione, ci sono dei rumors Dove dicono che Tyler Fawcett di Teen Wolf Sarà in Scream Scream praticamente sì È il film però fatto in serie tv Che a parere mio è ancora un botto più figo La maschera è totalmente diversa E sono praticamente due stagioni Di cui um, il. cioè Tipo che tu dici ma che cazzo la mesta a dire è proprio figa che tu dici <ride> Vedete però un botto Cioè io ve la consiglio Se siete diciamo appassionati di horror Thriller, omicidi e cose così Scream è a posto per voi Cioè vi dico fermate è proprio figa Che vi consiglio è Atipical Atipical è praticamente una serie di video di questo ragazzo che è autistico Che praticamente lui prende un botto di lui Un botto intelligente Prende un botto di appunti su tutto ciò che lo circonda E soprattutto per quanto riguarda l'amore lui prende un botto di appunti dal suo amico che è tipo un, un indiano, dove lui pensa di essere uno strafico del cavolo, ma invece è un coglione, l'indiano, mentre l'autista prende appunti da questo qua che gli consiglia le cose, ma l'altro è, è proprio un deficiente, e allora prende appunti dove è sull'amore, dove cerca di fidanzarsi, di innamorarsi, poi solo che E si innamora della psicologa. Comunque guardatelo perché sembra una stronzata, ma è figo. Ma se avete avuto il consiglio è Ben Ten. Avete sentito bene? Ben Ten. Proprio quello che ti fa Ben Ten, 2x2. Due e diventa 2x2 Io raga da per ragazzino Penso che era la mia Il mio cartone animato preferito Cioè Ben 10 è... Che tu dici Oh Ben 10 Fermate Cioè io avevo tutte le action figure tutti i pupazzetti a tutti c'avevo l'orloggio Mi ricordo agli elementari Che andavo con questo orologio a scuola, no? Ed ero convinto di essere Ben 10. Cioè ero convinto di diventare come XRL8 Di scappare da scuola Cioè, vi giuro Secondo me Ben 10 riga la vita Poi quando hanno fatto Tutti gli altri di Ben 10 È tutta una stronzata gigantesca, cioè Ma che poi, raga, ho fatto una scoperta Che tu dici Ma che mi stai a dire? Ben 10 Hanno fatto il film di Ben 10 Il primo e il secondo Il primo dove Ben 10 È uno, diciamo, più adulto Mentre poi c'è sta ragazzino quello dove è più adulto Ho scoperto che è il poliziotto il vice sceriffo di Teen Wolf Che non mi ricordo come si chiama È lui Cioè io non Non, non ci avevo fatto caso raga Bene ragazzi, -se, se questo video vi è piaciuto Vi del lasciate un bel mi piace In realtà non penso che vi sia piaciuto Perché è un video Proprio che tu dici Ma che cazzo Commentate con FCGA Facciamo conoscere Gallia d'Asia Facciamo spopolare questo hashtag Raga ci vediamo giovedì Alle 6.30 Sul canale Con un prossimo video Seguitemi su Instagram Raga vi voglio bene Ci vediamo giovedì sul canale